39. euro, merda. Ah! Ah, porco di... Sì. Uh. Ah! Ah! Cos'è? non mi spara dio spara non mi spara giochino Leo. no Leo, giochino dov'è boruba <ride> borba non prendermi fra il culo <ride> giochino dov'è boruba e okay. qui borba <ride> <No>. <ride> ah! Eeeh Che mira porpa Fate 10 km di distanza Leo porca troia Tutti insieme, non una alla settimana Eravate lì con 4... l'auto Vi ho visti, sulla mappa Vi ho visti con l'auto che stavate arrivando Hai la mappa che ti bagna Stavamo arrivando No, non eravamo eh, Sì ma se mettete giù un'auto Porco schifo che ditelo prima ma eh, scusa dovevamo portarla a lavare, a spirare e dopo potevamo lasciarla. Eh vaffanculo, nel frattempo mi avevano già ammazzato quelli Ma va Eh ma va Comunque lei, ha perso la corona e ci godo, chi sta bene Vabbè. Non pensavo Non pensavi cosa? Che riuscivi a beccarmi Vaffanculo, bordo <ride> Mi vendicano non mi senti? Ora sì Uiii Ah no no no no no Maleducazione Aiai che cazzo Ti sembra il modo Di dare il benvenuto ai tuoi ospiti 56 Oh stronz Io 100.000 come la mettiamo? Eh. porco di... Ti venisse il cagotto mortale <ride> che... Mm... No, non c'è da ridere, Burba. Vaffanculo. Non è divertente. È abbastanza Prima mi scorreggio addosso Uiiii Questo poi mi fa morire di paura porco di... <ride> Dimmi te Solo striker trovo vaffanculo te lo striker Cove? Cove? Oh, c'è uno! Ma puttana, puttana, di merda! puttana, di merda! puttana di merda! Devo ricordare se oh, sono perché mi incazzo con loro, eh. È con, a chi è eh? È con chi stai parlando? Con chi parlando? Ah oh, non lo so guarda <ride> Con mia madre Saluta la signora beccato Ti piacerebbe Vinicane è quella Eh, vaffanculo C'è la tua automera di merda 8 ti ha fatto il secondo colpo Dai su testa connessione di merda che va a patate va io ho 20 di ping, credo. Eh, riuscito, sono 30. 3000. c'ho il simbolino piccolo. Ma eh, io vedere. ti mando a fanculo. No! Basta cubo. Adesso sono ancora incazzato! <ride> oh no! Alla fine. <ride> eh, oh no, sì! Alla fine! Ma che fine? Tanto guarda! Tutto con sai. tutta la merda che usi riesce a uccidermi. qualcosa da dire a riguardo vaffanculo interferenza nella connessione mm? interferenza nella connessione ma, ma vaffanculo ecco ti pareva tutto rotto a, a culo Guarda Guarda Fanculo Borba C'hai un culo C'ho la connessione di merda Ti va bene ok Perché? Vedi questa bollicina rossa? No Ma fanculo Borba E prende danno. La... Ah, va va, va. Secondo me li supera 6 minuti in questo video. 6 minuti di bestemmie. Eh, quindi c'è il titolo. Come? Come tu riesci a colpire i cecchini a mezz'aria?